Buonasera da Marco Capulli e ben trovati con l'informazione di Arezzo TV, nuovo caso di legionella nell'aretino, stavolta essersi contagiata a una donna di 90 anni, ospite in una RSA. Greta Settimelli. Un altro contagio da legionella nell'Aretino si tratta di una donna di 90 anni con fragilità dovuta alla presenza di importanti patologie, spiega l'ASL ospite di una RSA nella Valdichiana aretina. La donna è stata ricoverata presso l'Ospedale della Fratta a Cortona, le sue condizioni sono stabili e nei prossimi giorni dovrebbe essere dimessa, fanno sapere i sanitari. Il servizio di igiene pubblica dell'azienda ha effettuato i campionamenti sull'acqua e sull'impianto idrico ed è in attesa dei risultati che non arriveranno prima di 15 giorni. Nel frattempo sono state prescritte una serie di provvedimenti per la sanificazione successivamente saranno ripetuti i controlli. Questo per il territorio aretino è il terzo caso di contagio, gli altri due erano state due donne ricoverate per motivi diversi e in tempi diversi in due strutture sanitarie private della città di Arezzo. Le due donne sono poi decedute. In altri due casi, ma questa volta senza contagi, era stata riscontrata la presenza del batterio della legionella negli spogliatoi di Estra, nella sede rettina dell'azienda e nella scuola di Montagnano, nel comune di Monte San Savino. In entrambi i casi, le strutture sono rimaste chiuse per alcuni giorni. La scuola riaprirà il 23 di marzo, ma non è intervenuta l'azienda sanitaria. Rapinatore arrestato dalla polizia di Arezzo, l'uomo un 23enne è ritenuto responsabile di una serie di colpi messi a segno nel corso del 2019. Le sue vittime erano principalmente dei minori. Il modus operandi, secondo gli inquirenti, era sempre lo stesso e consolidato. Usava esplicite minacce e a volte anche violenza fisica, provocando lesioni personali durante la rapina. Per questi fatti era già stato arrestato e condannato ad oltre. Cinque anni di reclusione. Adesso in seguito al provvedimento restrittivo cumulativo, la Polizia di Stato di Arezzo è riuscita a scovarlo ed arrestarlo sulle tracce del 23enne che all'epoca dei fatti venne arrestato e condannato a cinque anni di reclusione. C'erano gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Arezzo, diretta da Sergio Leo, che doveva rispondere del reato di rapina aggravata. Sono in tutto 19 gli episodi a suo carico durante i quali i 18 ragazzini sarebbero stati aggrediti. Il rapinatore è stato anche trovato in possesso eh, di un involucro contenente 0,70 grammi, grammi di eroina. Per questo è stato segnalato all'autorità amministrativa competente. Adesso si trova presso il carcere di Arezzo. Sedava dava gli anziani e li rapinava, è stata arrestata a Roma una cinquantenne originaria di Arezzo. Narcotizzava gli anziani e li rapinava, così aveva messo a segno 12 rapine a Roma. Per questo è stata arrestata una cinquantunenne NG, le sue iniziali originaria di Arezzo, già condannata circa 20 anni fa per omicidio preterintenzionale a 11 anni. Insieme a lei è stata arrestata la nuora ML Trentenne con l'accusa di essere responsabile anche lei di rapine compiute ai danni di anziani. Un modus operandi che non sarebbe nuovo per la donna, l'anziana vittima dell'omicidio per cui era stata condannata, era morta proprio a causa della somministrazione di sostanze psicoattive, in particolare benzodiazepine carabinieri della compagnia, sono eh, tornati negli istituti scolastici superiori del capoluogo con mirate e specifiche attività al fine di scongiurare l'accessione e il consumo di droghe. Questa mattina sono eh, state quattro le pattuglie dedicate ai controlli che hanno eseguito un'accurata ispezione con l'ausilio delle unità cinofili antidroga del nucleo Carabinieri di Firenze presso due sedi dell'Istituto Tecnico. I controlli non, non hanno eh, portato ad esiti, cioè ovvero non è stata trovata nessuna sostanza stupefacente. Nelle prossime settimane, spiega l'arma dei Carabinieri, proseguiranno incessantemente le verifiche a sorpresa nelle aree sensibili legate a possibili rischi per i più giovani. Meglio perdere un secondo per la vita che la vita in un secondo. E questo è il titolo della campagna di sicurezza stradale voluta dal comune di Castiglione Fiorentino a pochi mesi dalla prematura scomparsa in un incidente stradale avvenuto proprio in quella zona di Federica Cannetti, a soli 22 anni. Greta Settimelli. È una scelta che può far discutere, ne, ne sono consapevoli, ne eravamo consapevoli, ma. Abbiamo voluto dare questo segnale forte anche perché quando piangiamo per qualche persona che è vittima di incidenti stradali è già troppo tardi. È con la decisione forte di esporre un'auto incidentata che inizia una campagna sulla sicurezza stradale a Castiglion Fiorentino. Meglio perdere un secondo per la vita che la vita in un secondo è uno slogan ma è, questo di qua è, è l'effetto di una... Guida sbagliata, di una velocità non adeguata, di una, eh, di una serie di errori che può portare a questo. Troppe morti sulle strade, troppe vite spezzate, come quella di Federica Canneti, la giovane castiglionese morta a soli 22 anni lungo la regionale 71 pochi mesi fa. I genitori di Federica hanno apprezzato la campagna di sensibilizzazione. Penso che per loro il dolore sia incolmabile. Tuttavia hanno la forza, come tanti altri genitori che ho conosciuto in questo periodo, di pensare un po' anche agli altri per evitare che quello che gli è accaduto non si ripeta. Il progetto proseguirà nelle scuole dove gli studenti incontreranno anche i familiari delle vittime della strada e poi l'associazione Dog Operatori di Strada. Il primo e 15 aprile di fronte a Porta Fiorentina metteranno a disposizione un test che simula gli effetti dopo l'assunzione di alcol e droghe. Non credo che siamo di fronte a auto o strade troppo pericolose, io la penso diversamente da chi pensa e da chi crede che ci sono delle strade che sono le strade da morte, le strade diventano pericolose nel momento in cui si guida in modo pericoloso. E sono stati confiscati altri due beni alla mafia in Valdano, soddisfatto il sindaco di Terranuova Bracciolini, il servizio. Una cosa importante perché, quando si toglie un bene a chi si è comportato illegalmente nella propria vita e la si restituisce al bene della comunità, credo sia la risposta migliore che lo Stato e le istituzioni possono dare nei confronti di, eh, delle organizzazioni criminali di stampo mafioso. Hanno preso il via i lavori di manutenzione straordinaria all'interno della villetta confiscata alla mafia in località Le Ville a Terranova Bracciolini nel Valdarno Aretino. Un intervento reso possibile grazie ad un finanziamento di 260 euro erogato dalla Regione Toscana che andrà a coprire interamente il costo dei lavori. L'immobile servirà a fronteggiare situazioni di emergenza abitativa. Eh, sono molteplici gli interventi che verranno effettuati e che una volta conclusi nel termine di circa sei mesi restituiranno per un immobile perfettamente adeguato e funzionale a quelle che sono le esigenze. Io ci tengo a ringraziare sentitamente la Regione Toscana perché it è un finanziamento importante che ha un valore simbolico molto significativo e ci tengo in particolar modo a ringraziare anche il coordinamento del Valdarno di Libera per la costante opera di sensibilizzazione che ha esercitato nel nostro territorio nel corso di questi anni finalizzata anche al recupero dei beni confiscati alle mafie. I lavori sono partiti all'indomani del 21 marzo, giornata mondiale in ricordo delle vittime delle mafie. Ieri Ciotti ha detto una cosa molto bella, il problema più grave dell'Italia è la latitanza e l'indifferenza. Ecco, noi dobbiamo fare la differenza invece riscoprendo il valore del combattere contro questi fenomeni, possiamo fare tante cose, sappiamo ormai che anche il nostro territorio è un territorio che comunque subisce una presenza di queste organizzazioni ormai abbastanza forte, le indagini sul Cheo e tutto quello che è legato al Cheo ce lo stanno dimostrando, noi dobbiamo sfinirla con il tema dell'indifferenza, dobbiamo fare nostri questi temi perché ne va del nostro futuro, del, della nostra economia e credo che oggi, ecco, puoi vedere che i lavori sono iniziati, che qui torneranno poi, andranno a stare delle famiglie che hanno dei bisogni eh, sociali, credo sia veramente bello e importante, quindi grazie al Comune di Terranova per quanto ha fatto, grazie alla Regione Toscana per il finanziamento, però ecco, prendiamo spunto da questa operazione per capire che questo è un tema che non possiamo dimenticare, non possiamo lasciare solo alle istituzioni, alle magistrature, alla forza dell'ordine, ma deve essere una cosa che deve far parte della vita civile di una comunità. Cos'è l'Unione Europea? Lo spiega agli studenti del liceo Città di Piero di San Sepolcro Simona Bonafè deputato della nostra Repubblica, grazie all'iniziativa portata avanti dall'associazione Intratevere e Retarno con una serie di lezioni di educazione civica nelle scuole. Sentiamo. Siamo a Sansepolcro, al Liceo Città di Piero di Sansepolcro. L'associazione Intratevere Arno di Arezzo ha organizzato qui una lezione di educazione civica con un, con un relatore, con un insegnante d'eccezione. L'onorevole Sibona Bonafè che ha appena terminato di spiegare agli studenti e ragazzi del liceo Città di Piero cosa è l'Unione Europea. Eh, onorevole, ti sono piaciuti questi ragazzi? Beh, Tanto devo ringraziare di questa meravigliosa opportunità l'associazione Frattevere Arno e in particolar modo il dottor Tenti. Eh, è stata una bellissima occasione di confronto con questi ragazzi che si sono mostrati molto interessati d'altra parte si parla poco di Unione Europea eh, ma l'Unione Europea c'è, esiste e soprattutto influisce sulle vite anche di questi ragazzi per cui spiegare come funziona l'Europa, spiegare quali sono le materie di cui si occupa l'Europa eh, è stato interessante devo dire anche per me vedere le loro reazioni interessate insomma, e, e spero che ci siano altre occasioni così. Sabato e domenica prossima ritorna la mostra dei bovini di razza chianina alla Fratticciola di Cortona con tanti eventi collaterali. Laura Lucente. Torna a Cortona l'immancabile appuntamento con la mostra dei bovini di razza chianina che da due anni trova casa nella nuova location della Fratticciola al Museo della Civiltà Contadina. È la 68esima edizione. Si parte sabato con numerose novità. Allora, intanto la più importante, la partecipazione di un numero maggiore di allevatori. E questo chiaramente è una delle cose più belle che possano esserci state, perché nonostante un anno veramente di passione, dimostra che sono, ci sono persone che ancora credono in questa attività e la portano avanti con uno spirito incredibile. Altra cosa molto importante è il numero maggiore anche di partecipanti nel reparto della fiera, quindi artigiani, quindi comunque associazioni gente del settore che aiuterà a rendere questi due giorni veramente una festa. Una due giorni fantastica a Fraticciola. E per il secondo anno consecutivo ci sarà la mostra dei bovini di razza Chianina nella località Frattacciola che si è aperto a braccia aperte, dove avremo l'esaltazione di una delle quattro eccellenze del nostro territorio, vale a dire appunto la razza Chianina. Un grande grazie ovviamente a tutti gli attori che hanno partecipato a tutto ciò, o vale a dire all'associazione Il Carro, responsabile del Museo della Civiltà Contadina, alla Cortona Sviluppo, al contributo sempre importante e attento della Banca Popolare di Cortona. E ovviamente alle associazioni di categoria tutte, non le elenco per non tralasciarne eh, nessuna. Mostra bovina, convegni, lezioni sulla chianina, passeggiate tra la natura, cooking show. Fratticciola è pronta a fare la sua parte con tutta la sua ospitalità. Ci permette a noi, che è un paesino di 280 persone, di riprendere un po' di socialità dopo tutto questo periodo brutto. Eh, di ritrovarci, di fare delle cose insieme e, e di fare anche un grande evento insomma, che, è, che promuove tutte le eccellenze del nostro territorio. Ci sarà una scena finale che serve come ringraziamento e come chiusura del tutto, eh, fatta chiaramente non da grandi chef, ma fatta dalle nostre massaie e, che hanno che mettono, mettono in cucina l'esperienza contadina delle, delle loro nonne, insomma. Ecco. Lo sport è con l'Arezzo, un'altra iniziativa lasciata ai tifosi amaranto, saranno loro a disegnare la maglia con la quale i giocatori scenderanno in campo a difendere i colori dell'Arezzo. L'iniziativa. È partita dalla Società Sportiva Arezzo e più in generale dal Comitato del Centenario con la collaborazione di Reverie Iconic, azienda fornitrice ufficiale del materiale tecnico del cavallino. Per cui, a partire da oggi, i tifosi che lo desidereranno potranno eh, disegnare la seconda maglia per la stagione 2023-2024 della squadra, un'occasione di partecipazione e condivisione dopo la realizzazione della fascia di capitano e del logo per il comitato del centenario. In cento anni di storia per la prima volta saranno i tifosi a disegnare e scegliere quale maglia i calciatori della prima squadra e delle giovanili scenderanno sul terreno di gioco. Per chi vorrà proporre il suo progetto bisognerà scaricare da internet il regolamento e il modulo di partecipazione. Potrà invece essere personalizzata solo la parte anteriore della maglia che avrà sfondo bianco e colori secondari con bordature amaranto, nere, grigie o oro e i bozzetti saranno eh, giudicati da un'apposita commissione che eh, metterà, metterà in votazione quelli ritenuti idonei e realizzabili. La votazione in forma anonima si svolgerà in tre distinte occasioni presso lo store della società sportiva Arezzo, il Museo Amaranto e Orgoglio Amaranto. E andiamo al calcio giocato, ma un calcio speciale perché torna appunto il calcio speciale dei ragazzi delle associazioni del Terzo Settone a Marciano della Chiana. La quarta giornata organizzata dalla WISP se sarà aggiudicata Arcadia di Terranuova Bracciolini, sentiamo. Si è disputata lunedì scorso la quarta giornata del campionato Special Futsal di Calcio A5 organizzato dal Comitato Provinciale Wisp Sport per Tutti, in collaborazione con il Comune di Marciano della Chiana. Dopo il successo delle tre giornate precedenti di questo campionato, che vede come protagonisti calciatori speciali, afferenti alle associazioni che si occupano della riabilitazione di ragazzi e ragazze con disagio psichico, cognitivo o comportamentale, le squadre miste di utenti, operatori e volontari si sono scontrate in un girone all'italiana che ha visto prevalere per la seconda volta l'associazione Arcadia di Terra Nuova Bracciolini. A pari punti, ma per differenza reti, piazzata al secondo posto la squadra del Pionta di Arezzo, terza arrivata Electra di Arezzo che aveva prevalso nella scorsa giornata, quarto infine il CAM di Toronto La Cortona che però con orgoglio ha combattuto in tutte le gare. Giro saltato questa volta dal tallone di Achille di Bibiena, rimasto da Inbox del Casentino. Prossimo appuntamento per la quinta giornata lunedì 17 aprile, sempre a Marciano della Chiana. E questa era l'ultima notizia per questa sera, grazie per averci seguito, a voi tutti buona serata con i programmi di Arezzo TV.